Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume strumenti virtuali per smartphone e tablet. Autore Giuseppe Zella, Libri Sandit è l'editore e il costo è 14,90 euro. È un volume importante con oltre 230 pagine. Grazie per l'attenzione e se volete continuare a seguirci potete seguire il nostro sito web didattica.com oppure iscrivervi al nostro canale Elettronica Didattica Grazie e vi aspettiamo con un nostro prossimo video Saluti da Elettronica Didattica